Grazie Presidente, mi preme solamente sottolineare un elemento importante che poi anche dagli interventi dei consiglieri evidentemente non presenti alla Commissione perché non componenti o perché non si sono confrontati poi con uh, i loro membri di gruppo che fanno parte della Commissione. Quando abbiamo approvato e dato parere all'osservatorio in Commissione abbiamo dato parere sulla delibera eh, iniziale ma abbiamo detto ed era presente il Direttore Ciminelli che con un emendamento già presentato, che è l'emendamento numero uno, avevamo superato questo parere negativo e aveva confermato lo stesso direttore Ciminelli. Quindi, diciamo, tutto questa castello di carte viene a cadere di fronte a questo fatto dopodiché gli emendamenti successivi sono frutto di un confronto con il segretariato che si è ritenuto utile per alcune migliorie e correzioni che potete vedere nel subemendamento, l'emendamento numero 1 e l'emendamento numero 2 non sono sostanziali si va a migliorare l'apparato dell'osservatorio sempre, come dicevamo prima, nell'intendimento di voler trovare un punto di partecipazione eh, dove eh, tutti i portatori di interesse, associazioni di categoria, associazioni di cittadini comitati di quartiere e i membri uditori istituzionali possono trovarsi per sviluppare temi importanti, quei temi che oggi purtroppo non si riesce spesso a dipanare eh, a nessun livello istituzionale. Eh, la città di Roma nel commercio purtroppo è trattata a volte dai politici, a volte anche dalle persone in maniera troppo superficiale, bisogna eh, abbandonare eh, i, diciamo, i muri contrapposti tra cittadini e operatori, bisogna trovare il bene comune, bisogna andare nella direzione di trovare eh, il giusto equilibrio tra libertà di impresa e salute dei cittadini questo è un arduo compito e noi vorremmo farlo eh, come nel, previsto dalle nostre linee programmatiche in modo partecipato e serio con un organo che possa eh, tramite anche competenze tecniche o tramite idee appunto della cittadinanza sviluppare queste tematiche anche al di là di quello che le istituzioni possono fare autonomamente eh, riteniamo che sia un buono strumento a cui dare attuazione prima possibile per provvedere poi al riordino del commercio o al piano regolatore del commercio come già eh, richiamato in alcune commissioni capitoline commercio. Grazie.